Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e oggi vi porto una nuova versione del glitch dei soldi da fare da soli, ancora più facile, quindi voglio vedere se pure questa sbagliate. E detto questo, incominciamo con il glitch. Per fare questo glitch avete bisogno di una deluxo, se non l'avete la fate l'altro glitch. Quando abbiamo la deluxo ragazzi ci dirigiamo verso l'entrata della base operativa, premiamo il tasto PS e scomparirà il messaggio. Andremo in maniera levitazione dall'altra parte della base operativa ci comparirà il messaggio, aspetteremo quei 7, 8, 10 secondi in maniera tale che l'auto continuerà a levitare anche quando siamo in schermata nera e ci troveremo lontani dalla base operativa a questo punto ragazzi l'unico passaggio che dovete fare è quello di sempre ovvero scendere dal veicolo e suicidarvi eh, ragazzi non avete bisogno di bombe non avete bisogno di un cazzo quindi eh, non c'è la metrica che vi dovete mettere lì al centimetro come ho fatto vedere ieri se non ci riuscite provate così ragazzi se non avete la deluxe ve la fate passare da qualcuno perché penso che con il glitch di passare le auto insomma eh, potete avere tutto in questo periodo quindi detto questo ragazzi una volta che siete scesi dall'auto l'auto sparirà, vi suiciderete e eh, chiamerete il vostro veicolo che volete duplicare ragazzi ve lo ripeterò all'infinito adesso vi riporto anche una guida e tutto il resto mi sa che mi conviene portarvi una guida su come si fanno i glitch perché tanti ancora non hanno capito un cazzo e quindi chiamerete la vostra auto che volete duplicare in questo caso un'auto custom non un'auto di lusso mi sono stufato di ripeterlo ma avete rotto i coglioni perché se duplicate le auto di lusso e... vi scatta il blocco di 50.000 non potete vendere le auto non pensate di essere furbi, duplico quella che è delusso, lusso, vale di più no, siete coglioni se fate una cosa del genere in quel caso potrete vendere solamente l'originale poi il clone ve lo dovete tenere e non potete più duplicare con il clone quindi passiamo al resto del glitch cercate un posto dove incastrarvi come avete visto nel video che vi ho portato ieri eh, con il centro operativo mobile, con un veicolo, con due macchine, con quello che cazzo volete una volta che siete sicuri che vi teletrasportate diventate presidenti e una volta che siete presidenti vi posizionate sulla voce eh, rimanda veicolo al deposito e allo stesso tempo premete X e triangolo in maniera tale da teletrasportarvi e rimandare il veicolo in deposito dopodiché vi avviate verso la base operativa vi comparirà il messaggio base operativa piena entrate e avrete il vostro clone per utilizzare il vostro clone ragazzi ve lo ripeto un'altra volta dovete riavviare il gioco per utilizzare tutti i vostri cloni fatelo con targa personalizzata perché altrimenti avrete il blocco giornaliero se non l'avete Cambiate una targa dopo che avete passato il veicolo, non so se potrebbe andare, però potreste provarci. Detto questo ragazzi, penso che è più facile di così il glitch non si possa avere, cioè proprio imboccati col cucchiaino ragazzi. Quindi vi lascio un saluto, vi lascio questo glitch che è veramente eh, semplicissimo. Un saluto a tutti, al prossimo video. What are we living for? Abandoned places